Buonasera, buonasera a tutti, come state? Io va molto meglio e stasera mi sa che siamo pochini perché tutti a vedere il festival Stasera ho una bellissima alisez che mi ha fatto una signora molto molto cara, Cinzia. Ditemi se funziona tutto. Uh, siete cresciute subito in un attimo buonasera a tutte a tutti come mai io le, le cose dove le vedo ecco ok. arrivo subito eh arrivo subito Un attimo solo. Mm. Mm. Ok. Come mai è tutto spostato? È perché non lo volevo vedere qua. Ah, non è. Ok, allora stasera c'è una cosa diversa. Se no, non potevo vedere i commenti e la segretaria stasera non ce l'ho perché stasera va un po' fuori. Ho già dato tre esami all'università, sicché ha bisogno un po' di distrarsi. Allora spero che state tutti bene. Vi volevo far vedere questa bellissima prises, guardate com'è bella, me l'ha fatta la signora Cinzia, me l'ha regalata, e sono così, tiene un caldo, è caldissima, è proprio bella, grazie, grazie ancora Cinzia. Allora, stasera mi sa che non siete tanti perché c'è Sanremo, comunque io sono qui, provate a farmi delle domande, se posso rispondere, rispondo. E se no in qualche maniera si fa allora volevo dirvi che i messaggi eh, li ho tutti mh, tutti quelli che mi sono arrivati li ho consegnati subito eh, alle persone perché in diretta è difficile che mi venga qualcuno a me mi vengano in un secondo tempo e non tutti chi può venire e chi vuole venire da me perché no, non tutti vogliono venire da me e, ci sono tante persone che molto più brave e comunque in questo periodo sto sono contenta perché sto aiutando tante tante tante persone con la pranoterapia e devo dire che, che ci sono dei risultati incredibili io meno male che ci hanno tutti le, le, le, Certificati medici che possono riscontrare perché a me sembra quasi impossibile. E tanti, tanti risultati buoni eh, sia con i bambini che con le persone grandi. E, e sto aiutando anche tante, tante future mamme a diventare mamme, e questa per me è una soddisfazione incredibile. E, Ciao a tutti, anche Enrico, alla signora Anna, eh, mi fa piacere essere qui. Eh, eh. Roberta, se viene Carmela, eh, volentieri. Eh, tante persone hanno avuto, hanno avuto questo mese mh, dei riscontri, delle... Mh, delle risposte dei consigli eh, che mi venivano dati a me da dare è logico e, però io poi tanto questi me li rileggo tutti me li tengo tutti e poi al momento giusto eh, appena ho un messaggio io, io lo, lo do lo mando e volentieri tanto volentieri <coughs> Dunque, quando volete messaggi, se mi dite anche magari da chi, eh, perché a volte viene qualcuno, però vi dice solo il nome suo e, e io poi non so a chi darlo. E sicché tante volte scrivo il messaggio su Facebook, dico, eh, è mai arrivato questo messaggio, ma non so perché. E, e sarebbe più, più bello poterlo dare di, di persona eh, subito. La nonna è mancata venerdì, Jessica, eh, sicuramente è sempre in cammino. Un bel cammino, ma stai tranquilla, appena potrà si farà sentire, eh? ma devi stare tranquilla. Va bene, se, se arriva un messaggio per tuo papà, arriva. Grazie Enrico che mi aiuti sempre. <ride> Dunque, ehm, vi ho detto, mi sembra già altre volte, che io sono molto devota sia a Sant'Antonio, eh, poi ultimamente perché, perché mi ha aiutato tanto, Padre Pio, però io già da tanti anni eh, ho una devozione per Papa Uetila e per me è stato un grande Papa e questa settimana mi è venuta a trovare un sogno un paio di volte e sempre mi, mi dà mi dei consigli, mi dà degli incoraggiamenti e, e anche questa, queste ultime volte eh, mi ha incoraggiato ad aiutare mi ha detto, devi continuare, non no stancarti, anche se tante persone ti, ti verranno a criticare, ma te continua come hai sempre fatto, perché, perché un, è una cosa che te devi fare. L'hai promessa molti, molti anni fa e, e anche se ti eri fermata per un periodo, ora devi continuare. Non è che io mi sono fermata in questi ultimi due mesi perché ho avuto un problema io, no, mi ero fermata qualche anno fa perché c'è stato un periodo dovevo troppo lavorare e allora eh, sì, facevo anche questo, però molto molto molto meno perché non, non era possibile col lavoro e fare anche queste cose qui. Questa, questa pranoterapia che io faccio, eh, la faccio tanto volentieri, tanto col cuore, anche perché poi, io, come vi ripeto, ho tanti risultati. Però mi prende tanta energia e quando uno fa un lavoro pesante, quando arriva poi a casa non, non ce la fa a fare altre cose, sicché sì, lo facevo ma molto, molto meno. E poi prima, ehm, eh, non io, come ho sempre detto non io, ma le mie mani curavano molto le malattie della pelle, specialmente la psoriasi e, e il fuoco di Sant'Antonio. E poi invece eh, mi sono accorta che questa cosa funziona anche per tante altre cose. Forse non funzionava prima, forse non... Non ci credevo nemmeno io, e invece ho avuto tantissimi risultati sia con i bambini, e ora vi devo dire che ho avuto dei bei risultati, ma veramente belli, con i bambini che hanno, che stanno un po' per conto suo, che sono un po', sono molto intelligenti, ma sono molto chiusi. E, ora non mi viene in mente questa cosa, questa malattia, però ho avuto dei risultati ottimi da sentire i genitori, i nonni e sicché sì se ci sono delle persone che hanno questo problema eh, mi scrivano perché io chiedo sempre solo una fotografia, non voglio niente altro assolutamente però questa maglia, cara Cinzia, è troppo calda. Io bisogna la levi perché è veramente calda calda. Aspetta. È bellissima. È una cosa molto molto bella. Ve la voglio far vedere perché merita un lavoro straordinario. Bellissimo. Ma è, è troppo calda. Bisogna metterla quando è un po' più freddo. Oggi, stasera, io sento un gran caldo. Dunque. Senz'altro, mandiamo tanto tanta luce a questo, a questo Daniele. Oh, mamma mia. Poverino, c'è stato un incidente. sera quando quando dite le vostre preghiere una preghierina in più a parte daniele è un angelo è già un angelo era già venuto per fare l'angelo e il signore l'ha voluto subito con con sé perché era già un angelo era venuto solo per fare per incarnarsi un'altra volta ma ma doveva essere già un angelo e allora preghiamo a questo angelo, eh? pregate anche voi. Cinzia, eh, per ora non li ho visti perché se no ti avrei mandato un messaggio. Eh? E poi tanti mi chiedono eh, di ripetere come si fa la candela allora la candela è facile prendete una candela una candela possibilmente o bianca o chiara la accendete e la mettete in un posto dove non c'è corrente ve la mettete davanti e parlate con la candela come se voi vorreste parlare con qualcuno di caro vostro voi avete bisogno di un consiglio di... La candela non parla, però la candela risponde. Allora, quando voi accendete la, preghiera, la, la candela, fate una preghiera e ve la mettete davanti. E poi, o con la voce o mentalmente, pensate a questa persona che volete fare la domanda e guardate la candela. La candela ha una una luce. No? Nella fiamma. Voi dovete guardare la fiamma. Quando la fiamma comincia a muoversi, vuol dire che c'è qualcuno, qualcuno che è venuto a trovarvi. Non dovete aver paura, assolutamente. Voi fate la domanda. Se la, la candela, se la, la luce della candela, se la fiamma si alza, vuol dire che voi avete fatto la domanda e è un sì se la candela rimane ferma vuol dire che è un no però può darsi che non ci sia ancora nessuno ora non potete accendere la candela e dopo un secondo eh, vedere subito non vi dovete stancare ci vuole un pochino di tempo e, e poi dopo le, le cose le potete vedere perché è pericolosa la candela? No, non è pericolosa la candela. Non devi aver paura. Messaggi da rispondere. E... E appena posto però rispondo a tutti. Certo che rimani accanto alla tua bimba, perché sei cardiopatico, anch'io lo sono. Vai tranquillo, la tua bimba la porterai all'altare. Quando sposerà. Attenzione. Simonetta, se vengono senz'altro io l'ho sempre detto. Io non chiamo perché io ho fatto questa promessa tanti, tanti, tanti anni fa. Io non chiamo, però tanti, tanti anime vengono a trovarmi e mi danno dei messaggi che io li do. Ok? Antonia, sì, no, no, non ti prometto niente, perché io non, non posso promettere. Però scrivimi in privato e mi mandi una fotografia della bimba. I messaggi che mi arrivano io ve li, ve li spedisco sempre al più presto. A volte dopo due giorni, a volte il giorno, giorno dopo, a volte dopo venti giorni. E se non, non vi rispondo è perché non ho avuto i messaggi. Io non, non mi piace dire una cosa per un'altra. Potrei dire benissimo, sono venuti, è venuto il tuo papà, è venuta tua mamma, è venuta tua sorella, stanno bene. Ma, ma io non lo posso fare, io... Se vengono ve lo do il messaggio, se non, non vengono vuol dire che o non possono venire da me, perché eh, non tutti possono venire da me. Tanti si trovano bene co, andando con la scrittura, andando con co le registrazioni, andando con la, con la voce, e, e da me vengono così, a me mi, mi vengono nella testa e io... Quando sento e a volte si fanno vedere, a volte riesco a vederli, a volte riesco a descriverli, a volte no. Ah, Manuela, ti dico la verità, mio marito è andato a rubarle, Ma a rubarle, a rubarle in, in un prato dove non c'è niente. C'è un albero di mimosa, non è di nessuno e ogni tanto mi porta... Mi porta questa mimosa. Questi sono i regali che a me piacciono di più. Mi piacciono di più queste cose spontanee dove non chiedo niente, dove, dove mi arriva un, un mazzo di fiori così di campo. Oh, come sono contenta. Per... Mi piace di più una cosa così che una cosa comprata, una cosa di lusso. A me mi piacciono più le cose, le cose semplici. Grazie Elena, un bacione alla tua piccola. Sì, ora io sto bene, riesco a camminare. Certo, porto un bustino con le stecche, però insomma va bene, dai, mi accontento. Da come, da come era messa la faccenda, era messa male. Però io ho tanta forza di volontà e poi vi ho detto, mi hanno aiutato tutti, tutti. Tutte voi mi avete aiutato perché mi avete mandato tanta energia, tanti messaggi d'amore. Poi è venuto Padre Pio, ve l'ho detto, è venuto a trovarmi e l'ho visto, l'ho sentito. E poi quell'angelo che, che, che mi ha abbracciato, che sensazione meravigliosa. Simonetta. purtroppo i eh, periodi critici si passano tutti e eh, io ti auguro di uscire al più presto e di riuscire a ritrovare il lavoro e tutto quello che ti manca ti, eh, ti abbraccio forte forte e dirò una preghiera anche per te ma si passano i momenti brutti brutti pensate che nel 90 negli anni 90, dal 90 dall'89 al 90, in casa mia ci sono state 14 funerali. Tra i genitori, la suocera che adoravo, cugini, eh, zie, tutti sono morti, tutti amici. Sono morti tutti, tutti insieme, uno dietro l'altro. Ogni volta suonava il telefono, avevo paura a rispondere però è stato un periodo, poi è passato, è passato e come è passato per me passa per tutti. Deborah prova a mandarmi una fotografia in privato e se posso aiutarti ti aiuto, comunque ricordatevi il medico Sempre prima di tutto, eh? perché io, cioè le mie mani, noi o io, non faccio niente. Le mie mani possono aiutare, ma i medici vengono prima di tutto. Non, non, non, non smettete mai i farmaci che vi ordinano, mai, mai, mai. Voi dovete fare la cura medica scritta, cioè tu, tutto quello che il medico vi consiglia. Le mie mani possono dare un aiuto in più, però assolutamente eh, il medico viene prima di tutti. Non, non, ve lo, non, non vi fate incantare, non vi fate incantare. E quando c'è una malattia seria, seria, eh, non fatevi incantare da persone come me, no? Perché la medicina, quella ufficiale, è quella vera. Noi si può dare solo una mano. Si può alleviare il dolore. Si, può, si possono fare tante cose, sempre che Dio lo voglia. Ma, mai, ma i medici vengono prima di tutto. Guardate che anch'io vado dai medici. E dai medici bisogna andarci e avere fiducia. Poi noi si dà un aiuto in più. Magari si può vedere delle cose che magari qualcuno, qualche medico ci pensa un po' meno a quella cosa. Si può dare un suggerimento, però loro hanno studiato, noi no. Eh? Questo non ve lo scordate mai. Eh? Ok, Maria. Come posso aiutarti, Maria Concetta? Sì, grazie, grazie, grazie. Dunque, c'è un messaggino qui che vorrei vedere. Ecco. E perché non sempre possono venire possono venire, si possono far vedere, poi anche nell'oltre hanno da fare delle cose eh, e quando possono vengono, eh, anche qui nel 2013, eh, sono periodi che si passa, fanno anche per metterci alla prova. Eh? Certo Manuela, la medicina viene avanti a tutto, noi non siamo medici, non, siamo, eh, non possiamo fare miracoli, assolutamente no. Possiamo aiutare? Sì. Possiamo aiutare a sbloccare delle cose? Sì. Ma non, non si può arrivare a, a fare delle cose che fanno i medici, come fanno qualche mago che fa gli interventi con le mani, e levano le scisti, levano di qui, levano di là e poi sono, sono altre cose. Eh? Abbiamo visto questi trucchi come me perché eh, ce ne tanti che... E si spacciano persone come me, poi dopo non sono. Poi dopo vi chiedono, vi chiedono soldi o vi, vi, vi, vi minacciano. No, no. Attenzione, attenzione a cosa fate, eh? perché sono cose molto molto brutte. Eh, Manuela, purtroppo anch'io ho bisogno della medicina. E... I medici sono tanto importanti, ho, tanta, ho tanto rispetto e fiducia. Certo, qualcuno è, è, è un po' meno, è un po' più all'acqua di rose, diciamo così, prende le cose un po' più leggere, però, però le persone che ho conosciuto io sono tutte persone serie. e eh, prova a mandarmi una foto perché eh, sto aiutando una signora che non so che problemi cioè io, io i termini medici non li so ecco e ma ha detto che aveva dei problemi grossi che e fra l'altro Enrique, una signora è, un, è una signora che che vorrebbe partecipare a fare le dirette perché è una persona in gamba. E ha detto che stava perdendo la vista e non, non ci vedeva più. La sto aiutando e mi ha detto che, che va molto meglio che ora vede. Ora non lo so se è se suggestione o okay, che, però se uno poi non vede, non vede. Con Conchita, perché? No, non ti ho dato, non, non dato l'amicizia? Dimelo perché allora lo metto subito. Oh, come mi fate mi fate piacere quando, quando mi, è date, mi, mi mandate questi abbracci. Voi non ci crederete, ma io, io li sento questi abbracci. Li sento sempre. <ride> Sandra. Quando torni a trovarmi. Che bel nome, delizia. Mmm, saresti da mangiare, guarda. <ride> Un bel nome, bellissimo. Dai, fatemi delle domande che cerco di rispondervi se riesco, eh. Dunque. Stasera siete tutti a vedere il festival, eh. Spero sia bella almeno, ho letto che c'è una cantante che ha un nome così brutto, poverina. Io non capisco. e allora aiutatemi anche voi la mia piccolina grazie grazie due anni una cosa, se vi ricordate, che succedeva qualcosa di brutto. <ride> Grazie. Grazie Monica. Sì Adele, incontriamo i genitori. Li incontriamo... C'è chi li ha visti vestiti di bianco. Io quando sono andata nel mio viaggio, vi ho detto che sono andata di là, non ho visto nessuno. E, però eh, non ho visto nessuno però se Adesso perché ho visto due persone con abiti eh, grigi ma non un grigio scuro, un grigio chiaro, che camminavano lungo la strada. Era una strada trafficata, era di domenica, domenica verso le 5 e mezzo, così, forse anche prima. E io mi sembrava che fossero un po' più, non erano sul ciglio della strada, erano quasi sulla strada, quasi nel mezzo. E io ho detto a mio marito, attento, attento, perché pensavo non l'avessi visti. E invece mio marito, invece non c'era nessuno. Però io queste, questi, queste due persone, alte super giù come me, con un vestito grigio chiaro lungo, mi sono girata dopo perché io pensavo che, che potesse avere... In vestiti invece li ho visti dopo ancora però non ho visto il viso ho visto questi questi vestiti con questa testa però il viso non me lo ricordo se era un viso abbassato o, o non, non lo so e poi mi è capitato più di una volta di essere in macchina di dietro e nel finestrino nel, nel vetro nello specchio dove si vede dietro, vedere il viso di persone non giovani. Quelle che ho visto non erano mai giovani, erano persone anziane. Più di una volta eh, le ho descritte a mio marito, e, perché lui non le vedeva. Le vedevo solo io perché ero di dietro. E, e quando poi cominciava a parlare, sparivano. Io non so che, che, che persone sono, non mi hanno mai parlato, però mi guardavano e non lo so se potevano essere i nonni di qualcuno, o i nonni miei che non ho mai conosciuto, eh, perché a quel tempo poi dove dove, abitavo, dove sono nata io ero in proprio in montagna, montagna alta, non c'erano i fotografi, che non, non c'erano neanche fotografie da poterli ricordare e tante volte, siccome una signora l'altro giorno mi ha, ha scritto, mi ha detto che ha visto quello che ho visto io, la, st la stessa cosa, e io le ho detto guarda è possibile perché l'ho vista anch'io. Manuela, tante persone, ehm, tanti medium che sono stati nell'oltre o che non sono stati nell'oltre ma sono medium, sono tutte persone, tutte persone vestite di bianco, con vestiti lunghi bianchi. Io ti ho detto quando sono andata di là non li ho visti, non ho visto nessuno, però ho sentito che c'erano, che non ero sola. E Poi era questo, questa luce bianca, questo, questo profumo inebriante, questo, questo verde che si vedeva in lontananza, ma più che altro questa luce, a me mi è rimasta impressa questa luce e questo profumo. E sentivo che... cioè non ho visto e non ho sentito nessuno, ma sentivo che non ero sola. Probabilmente o ci sono stata troppo poco o, o non hanno voluto farmi, farmi anche quel regalo lì, forse. E questo sogno, cioè questo sogno, questa cosa mi è rimasta talmente impressa. Non la posso dimenticare. Se arrivano i messaggi, vi li spedisco tutti. Ah, poi vi voglio dire un'altra cosa. Ho avuto un invito, già a Labby, tempo fa, però, però poi è successo che e cascai e allora fu rimandato. Poi ehm, sono stata invitata un'altra volta e ho dovuto dire di no perché non stavo in piedi. Ora mi è arrivato il terzo invito che presto sono ospite alla RAI. A un sabato pomeriggio non so ancora. queste cose qui, su questi viaggi, un medico anestesista, bravissimo, e andrò insieme a lui, perché lui mi ha scelto come testimone, e siamo stati invitati a pomeriggio 5, no, un sabato pomeriggio sulla RAI 1, e quando poi, quando poi vado, ve lo dico, eh, così magari Boh, chissà quando, chissà come, ma... E questa cosa che hanno insistito è una cosa che, che mi piace perché... Eh, forse... Boh, non lo so, sono già stata diverse volte alla RAI e la RAI mi piace molto di più che, che Canale 5, eh, la RAI è molto... È molto più serio come, come, come tutto, come tutto l'accoglienza, la partecipazione, l'educazione, mi piace molto. Sarai sì? Eh Samantha, io non te lo so dire. Spero di sì se lo vuoi. Soltanto ti, ti dico subito... Eh... Eh, grazie Clara. Lo faccio, lo faccio solo per amore, perché questa è una promessa che io ho fatto. Ho fatto a un frate del Seicento che mi ha guarito, perché io sono guarita di un male, non grazie alla medicina, ma forse ci voleva anche questa qui, ma perché è stata tutta, tutta una cosa che dovevo fare, era tutto un percorso che io ho dovuto fare perché quando io ho raccontato le prime volte di quello che mi era successo mi hanno riso tutti in faccia perché 40 anni fa di queste cose non se ne parlava e se uno diceva qualcosa, perché queste cose sono sempre successe, non è che sono successe a me e sono successe a tantissima gente, però questa, hanno paura a parlarne perché ehm, non, non, non veniamo creduti, veniamo, veniamo anche offesi. Io sono stata offesa un bel po', eh, anche in diretta, mi hanno dato della, della visionaria, me ne hanno dette di ogni. Eh. E se sono stata buona durante quella diretta è perché qualcuno mi ha aiutato, perché... ...poteva succedere, però mi hanno aiutato molto dall'alto a tenermi tranquilla e ferma, anzi più mi offendevano con più mi ero messa a ridere perché eh, era proprio... loro prendevano in giro me ma io ho preso in giro chi mi ha offesa e questa cosa è stata pesante che bisogna avere andare coi piedi di piombo e quando quando io ho cominciato a parlare di queste cose eh, finché ho trovato una persona che mi ha aiutato a capire, perché io di queste cose non sapevo niente. Allora questa signora, che ora è nell'oltre anche lei, eh, mi ha fatto leggere dei libri, che mi sono serviti molto. E quando io leggevo i libri, capivo che quello che avevo visto era vero, che non era... Cioè, non ero matta, e per me è stato importante. Poi ho cominciato a frequentare la casa di questa signora, che era una medium, e, e una sera lei, durante una trance, eh, si, si è incarnata in un, in, un, in un frate, in un frate del Seicento, e mi ha dato una ricetta perché aveva un problema alle mani, a una mano. Io ho fatto questo, tutto quello che, che mi aveva detto di fare e, e sono guarita completamente. Quando, quando ho capito che era vero che ero guarita... Eh, Dal medico, anche perché, certo, da me non potevo, cioè, io lo sentivo, però volevo la conferma e ho cominciato a frequentare. Come io ero stata aiutata, io dovevo, avevo, dovevo aiutare, però, ehm, la promessa, e che mi sarebbero arrivati dei doni, e che io dovevo accettare. Se volevo accettare, però dovevo poi ehm, farli. Ehm, cioè, una cosa non dovevo farlo né, né per interesse e perché se, se lo facevo per, per un po' di lucro avrei perso tutto e, e non sarei più stata aiutata dall'oltre perché dovevo cambiare vita, perché dovevo cambiare cervello e ci è voluto del tempo. Prima che io mi potessi accettare questa cosa, perché non, non mi sentivo degna di, di fare una cosa del genere, perché... Sono, sono una persona sapere né cosa facevo né, né come né, né perché e sono successe tante tante cose belle certo sono successe anche cose brutte perché eh, come vi ho detto sono stata derisa sono stata offesa però sono sempre Ma forse sono io che ogni tanto mi fermo, eh? Perché... Oi oi, come mai? E sì, è sì che c'è tutto qui. Comunque, io tutto quello che posso fare lo faccio proprio volentieri col cuore. L'unica cosa che vi chiedo è di di mandarmi le vostre le vostre richieste per per i messaggi solo esclusivamente e il nome eh, di, di chi magari vorreste un contatto se viene un saluto se c'è un problema di salute una fotografia non voglio altro e e Però andate, andate sempre dai medici. Eh? Questo lo dico in continuazione, e lo dirò sempre. Poi, Mariangela, no, non mi è arrivato ancora niente. Messaggio per me? No. Farti vedere che eh, la lise che mi hai mandato è bellissima, ma è troppo calda, l'avevo messa, ma è troppo troppo calda. Ciao Anna Maria, sei tanto cara anche a te. Ma che generosa, io, io lo, lo devo fare perché io l'ho promesso. È stata una promessa che io ho fatto. E questa promessa io l'ho sempre qui. Perché dico sempre che, che bisogna pregare, però... Non importa secondo me dire, io ora ve lo dico come la penso io, non importa dire tutto rosario, tutto. bastano, bastano poche preghiere, come volete. Cantate qualcosa, perché cantare è come pregare due volte. Il Signore voleva sempre essere... Graziella, eh, scrivimi in privato, ma scrivimi qualcosa, se posso ti vorrei aiutare. Anche tu, Milena, se, se posso, vi aiuto più che volentieri, però i, i messaggi, come, come vi ho detto mille volte, eh, i messaggi io non, non chiamo, sono loro che quando possono, vengono da me. E non tutti vengono da me, vanno anche da. vanno anche da, da altre persone più, più brave, più, più forti, perché forse io sono più, forse sono un po' più adatta a aiutare, a dare una mano a chi ha bisogno, ehm, a chi ha bisogno di una parola, a chi ha bisogno ehm, di un aiuto anche fisico, di, una, di un aiuto. Ehm, perché ha qualche problema di salute. Se, se, li, se mi danno l'autorizzazione, se mi danno il permesso, le mie mani possono aiutare tanto. Però eh, lo faccio sempre tanto co, con il cuore. Non tutte le anime possono venire da me. E questo l'ho detto tante volte. A me piacerebbe tanto fare fare la scrittura, ma, ma non riesco. Mi um, piacerebbe tanto fare la psicofonia, sarebbe bellissimo, ma non ci provo nemmeno perché ci vuole, ci vuole tanta pazienza, ci vuole degli apparecchi apposta. Io, io non ce l'ho e non, non li posso nemmeno comprare, ma io va, va bene così. Cerco già di fare tanto come faccio. Ci sono le persone molto, molto brave che fanno queste cose e, e vi dico che sono veramente, veramente brave perché dicono delle cose e con la psicofonia specialmente è una cosa bellissima. Ma loro lo possono fare, io no. Ognuno penso che abbia il suo compito. Uno deve fare una cosa, uno deve fare l'altra. E io faccio piccole cose, perché io sono piccola. Patrizia, quant'è che è andato via? Perché un pochino di tempo ci vuole. I bambini vanno su subito. È come se prendessero l'ascensore. Via, su di corsa. E eh, con più sono piccoli, con più, con più corrono. Ma perché erano già angeli. Erano già angeli. Erano venuti solo, solo di passaggio perché gli mancava di fare uno scalino per essere proprio in cima, in cima, in cima. E deve essere una cosa bruttissima perdere un figlio però ricordatevi che quando uno perde un figlio è perché questo figlio è talmente puro e talmente bravo che il Signore lo vuole con sé. Ecco perché eh, vanno via, certo, per chi resta deve essere una cosa atroce. Tutto bene, Patrizia, grazie. Manuela, a me si manifestano... Eh, o sento le voci o a volte li vedo, li vedo proprio o nel muro o, o mi sento chiamare o, o quando magari, anche quando sto facendo le parole crociate o, o, o faccio l'uncinetto, eh, mi sento chiamare, mi, allora io mi fermo e ascolto quello che mi dicono magari provo a fargli delle domande se possono mi rispondono se no stanno zitti però intanto magari mi dicono guarda di lì di alessandro che, che sto bene che, che non mi manca niente che oh, sono, sono già arrivato a più di mezza scala eh, che sono vicino a loro che mi farò sentire e io questa, questa settimana ho, ho trovato delle piume, ho trovato due farfalle e mi ha fatto piacere e sapete che le piume è perché c'è qualcuno vicino a noi e, e le farfalle è qualcuno che è venuto a trovarci. C'è chi trova i cuori, eh, nei sassi fatti a cuore. Eh, io questi non li ho mai trovati, i sassi fatti a cuore non li ho mai trovati. Sarebbe bello. Edilizia, eh, Laura era una, una bambina o era una persona grande? Perché i bambini vanno subito su. Subito, subito. Le altre persone ci vuole un pochino di tempo perché Dio perdona tutti. Dio perdona tutti. Ho sentito dire da qualcuno che, che Dio non perdona i suicidi. Non è vero niente. Non è vero niente perché, perché io ci ho parlato eh, con delle entità eh, che avevano fatto queste cose. E, e mi hanno detto che ci vuole un pochino più di tempo perché tanto chi lo fa eh, si deve rendere conto che non, non doveva perché eh, la vita ci è stata regalata e bisognava tenerla custodita però ci sono dei, dei momenti, ci sono delle, delle cose talmente gravi o che una persona non sta bene con la testa o perché ha dei problemi troppo grossi e allora fa questa cosa qui però eh, poi quando arriva di là eh, se ne pente tutti ci pentiamo eh, si pente chi si è suicidato e chi invece ha ammazzato qualcuno certo chi un omicida ci mette un po' più di tempo però poi il Signore perdona anche lui non c'è l'inferno questa, questa è un'invenzione della Chiesa per farci paura eh, c'è un nemmeno un purgatorio, c'è una scala che bisogna, bisogna salire, una scala lunga, bella, bianca, grande e, e si deve fare uno scalino alla volta. Certo, chi ha combinato qualcosa di molto molto brutto ci vuole un po' più di tempo, prima di tutto perché la persona stessa si deve pentire. E finché non si pente e non si rende conto di cosa ha fatto, eh, quando poi si rende conto e chiede perdono, allora comincia a salire la scala. Sì, Anna Maria, Dio non pulisce nessuno. E questo non ti dico che me l'ha detto lui, però qualcuno molto vicino a lui me l'ha detto perché io perché io l'ho chiesto e mi ha risposto no, grazie patrizia che no no noi non possiamo giudicare certo chi, chi fa del male a altre persone eh, deve pentirsi. E purtroppo in questo momento c'è tanto odio. Invece di esserci amore con tutto quello che abbiamo passato in questo periodo, sento che c'è tanto odio fra le persone. E questa a me è una cosa che non mi piace, perché invece di, di essere più solidali con tutti, si fanno le discriminazioni e non è bello, secondo me, questa cosa qui. Eh, sicuramente questo è il purgatorio, eh? perché, perché guarda, ehm, si sta un giorno bene, un giorno male, poi c'è chi sta sempre bene, sta bene in tutti i sensi c'è chi tribola ma questo è sempre esistito può darsi che in una vita precedente eh, chi ora sta, sta bene in tutti i sensi abbia avuto una vita più, più, più dura e chi ora invece tribola ora è perché probabilmente in un'altra vita ha Combinato qualche cosa e ora deve stare un po' più. Eh, deve, deve avere. Io devo aver avuto tanti problemi, eh, perché. Perché in questo periodo ne ho avuto di tutte. Sicché, eh, sì, che Manuela, il Paradiso è proprio bello. È, è bello perché. perché c'è una pace, una tranquillità, un profumo, amore, c'è amore, non c'è cattiveria. E eh, lo so, Delizia, qui c'è tanta cattiveria, perché sai da cosa diventa questa cattiveria? Dalla gelosia. E dalla gelosia e dipende tutto da, dallo sporco danaro, che tutto gira sui soldi, tutto gira sui soldi. Nell'altra dimensione i soldi non ci sono e sicché sì non c'è cattiveria, perché tanto è tutto basato sul soldo e sull'egoismo. Nicola, eh, doveva. Questo, questo tuo fratello eh, era già un angelo, però per andare all'ultimo scalino, proprio in cima in cima in cima, doveva, doveva passare il, il dolore della nascita per poi andare subito. Sicuramente lo troverai, eh. sicuramente lo troverai e lo troverai grande. Eh, L'ho appena detto, siamo, siamo diventati un mondo di egoisti, di egoisti, di prepotenti, tutti legati solo ai soldi. Perché se non ci fossero tutti questi soldi di mezzo, il mondo sarebbe sarebbe migliore ci sarebbe meno cattiverie, meno gelosie, meno, meno, meno di tutto, ma eh, si vede che dobbiamo passare questa, questa cosa per poi eh, trovarlo il paradiso nell'altra nell dimensione. Patrizia, io eh, l'ho detto già anche prima i messaggi che ho ricevuto le ho, le ho mandati quelli che non sono, che non, non sono arrivati non, non li mando perché non, non posso dire una cosa per un'altra no, non mi piace siccome credo molto a queste cose qui credo molto perché ci sono stata perché l'ho visto e non posso, non posso dire una cosa per un'altra cioè non posso dirvi sì c'è questo c'è quello no non è vero io se non, se non ho il messaggio se non sono sicura e poi anche se, se io ho il messaggio lo mando perché tanto ho tutti, tutti i vostri messaggi ho tutti i nomi e quando mi arriva un messaggio io lo scorro tutto e, e di chi è lo mando e poi molte, molte, molte di voi, eh, tutte, perché c ho, c ho un sacco di contatti e, e a volte non, non riesco nemmeno a, a gestirli tutti, però, però appena arriva un messaggio lo mando. Che bello maria trovi messaggi è perché c'è qualcuno vicino questi tutti i cuori sono tutti messaggi d'amore se te hai qualcuno nell'oltre prega per questa persona e poi ehm, provate a mettere una fotografia del di una, vostro caro sotto il cuscino eh, Magari non subito, però dopo qualche giorno è facile, è facile sognarlo e che vi possa dare un messaggio. Ma poi quando, quando arrivano in sogno, anche se non, non dicono di una cosa che voi volete, ma magari vi, vi mandano una carezza, vi è tutto, è tutto. E poi tante volte ve l'ho detto, mettete la mano destra sulla spalla sinistra, così. Ma quando siete tranquilli, quando siete in tranquillità, che non c'è nessuno in casa, provate a tenerla un pochino. Dopo, dopo un pochino sentite come una carezza leggera. Questo è qualcuno che vi vuole bene. E che vi viene a trovare. E vuole dirvi che c'è, ci sono, perché non, i morti non esistono, sono solo in un'altra dimensione. E sono in un'altra dimensione eh, sia quelli che sono al cimitero sottoterra, sia quelli che sono nei loculi, sia quelli che si sono fatti bruciare ma quelli sono solo i corpi vuoti loro sono sempre vicini a noi sia che siano l'avete messo in un posto se l'avete messo in un altro è lo stesso al cimitero c'è solo un corpo vuoto quei vestiti non c'è altro nelle urne ci sono le ceneri ma le ceneri non sono niente è un corpo bruciato non è niente, loro ci sono. sono, sono è l'anima, e l'anima è nell'altra. È come se avete una stanza e loro sono di là, perché ci sono. Non... E quando sentite magari dei rumori strani, non dovete aver paura. È qualcuno che vuol far sentire che c'è. Non dovete mai aver paura. Dovete aver paura dei vivi, non de, delle persone che sono nell'oltre, perché dall'oltre male non ve lo farà mai nessuno, mai. Nicole, prova. Magari non succederà subito stasera, magari neanche domani, però poi arriva e come arriva con la candela, e come arriva la mano, la mano sulla spalla. C'è tanti modi che si fanno sentire. Daniela, eh, l'hai sognata per due mesi? È tanto, cioè sei stata fortunata. Ora in due mesi non la sogni. ma può darsi che abbia da fare delle cose, può darsi che... Deve salire la scala, farà forse un po' fatica. Appena poi ritorna, ma se si è fatta sentire subito, la sentirai ancora tanto. Angela, eh, lo sentirai. Lo sentirai ora. Ora si deve rendere conto perché non è facile anche chi, chi è malato e ci vuole, va prima, andare nell'oltre. Va prima perché ha già sofferto tanto qua. Chi invece va via di colpo eh, per un incidente o per un malore, ci vuole anche un po' di tempo per rendersi conto di cosa è successo, perché eh, non è facile trovarsi da un momento all'altro in un'altra dimensione. Sicché ci vuole anche ci vuole un po' più di tempo, ma poi arrivano. E chi arriva subito e che, che ha fatto già un buon percorso, poi ci vuole un po' di tempo per per stabilirsi, stabilizzarsi, e poi dopo ritorna. Grazie Santina. Grazie, Graziella. Io ho sempre qualcuno vicino. E... E lo sento e a volte mi parla, a volte no, a volte mi sorride, a volte mi brontola. Perché, perché io sono umana e faccio tanti errori come si fanno tutti. Cerco di, di non farli, però eh, eh, succede anche a me, succede a tutti. Beppe, sei sì, molto caro. Allora, volevo dire anche un'altra cosa. Ora mi è passata di mente. Un'altra domanda me la fate? Ora proprio un tocca sana, sarà un po' troppo, eh? Però ehm, non mi viene in mente il nome di quella cosa, di quei bimbi. Ma santa polenta. Ecco. Non dico che si possono risolvere, però è un bel aiuto. Questo, questo lo posso dire. Grazie. Allora, stasera tutti a vedere Sanremo, eh? Chissà poi che cantanti ci saranno. Allora, allora, siamo già a un'ora e un quarto, allora io vi do la buonanotte e spero di rivedervi presto. Quando... La metavisione... Ehm... Io l'ho solo intravista una volta, ma sicuramente è una cosa che, come, eh, come si possono manifestare in uno specchio? Si possono ma manifestare anche eh, in quella maniera lì. Si, si manifestano in tante in tante maniere. Sicché, eh, sì, i bambini autistici, è vero, Mara, mi eh, sto aiutando diversi e, e ci sono stati dei, dei grossi risultati, almeno così mi dicono i genitori. Poi io faccio solo un'imposizione con le mani sulla fotografia, prego, e non faccio credo per me, capito? Io ho bisogno di più riscontri prima di dire una cosa, però se, se queste cose funzionano mi, mi fa tanto piacere. Ho aiutato anche, poi quando era allora, allora però ho aiutato per diverso tempo una persona, anzi... Più di una con la sla e per un periodo erano andati bene poi perché si sa cioè quando nasciamo noi firmiamo prima di nascere noi dobbiamo firmare un contratto in questo contratto ci viene data la, la data di nascita e la data di ritorno nell'oltre. Poi, al momento che si nasce ci si dimentica tutto però è una cosa già scritta che perché... tiziana mandami la foto mandami la foto ho avuto dei... ci sono stati dei, dei casi molto buoni E, e non chiedo niente, questo, questo ve lo dico subito. Io no, non ho parcella. Io voglio solo quando potete, quando volete, magari una preghiera anche per me. Niente altro. Buonanotte a tutti, grazie. Grazie che mi avete seguito. Spero di rivedervi presto e quando sarò ospite farei uno vi aperto. Magari dirò qualcosa di diverso, non lo so cosa succederà. Ok, buonanotte a tutti, un abbraccio forte forte a tutti.